Capitan Barba Lunga al rapporto, signore! Questo qua è un capitano con la barba molto lunga. E questo è tipo un gioco sopravvivenza tipo Minecraft dove si devono raccogliere cose, e farsi il cibo, eccetera. E devo parlare con questa donna particolarmente strana. Vediamo un attimo. E eh, parla. Dice, ah, marinaio, sono fortunata ad, ad esserti vicino. Eh, lo so. Ma se vuoi sopravvivere, devi trovare acqua! Non ti preoccupare, ti aiuterò a rimanere in vita. Portami i seguenti articoli. E praticamente devo prendere, devo raccogliere sei piante. Ok, vado a raccogliere immediatamente le sei piante. Ma come faccio a prendere? Eh, raccogliere piante. Eh, dove le prendo le piante, scusami, è pazza? Ma è impazzita sta qua, ma vera? Ma è... Ah, ah, ah. ah. Qua posso prendere? No, non posso Questo è il legno Non ho ancora lascia Però, eh Magari questa pianta La posso prendere Lo sapevo io Vedete Ho preso una pianta Un arboscello Giusto? Ricordate di lasciare like E di iscrivervi al canale Perché così farete contento Anche il signor Barbalunga Commentate con pescione Nei commenti La pianta si prende tipo da qua Mi manca ancora la pianta E praticamente La signora mi dice Come fare l'acqua In teoria adesso Sono tipo delle missioni, be missioni belle Molto belle devo dire Molto belle Mi piacciono molto Allora 4 di 6 Della pianta ok. Quindi devo ancora raccogliere un attimino un altro pochino Devo andare a, in giro a cercarla Eccola qua un'altra me, me la indica anche perché chiaramente è gentile Giustamente vuole fare il simpatico per non farmi rompere le scatole Per non dire qualcos'altro Quindi praticamente però mm, Questo ma Io sto vedendo che c'è qualcuno qua su TS Potrei spostarlo magari in questo video Non lo so Vediamo se ho voglia di spostarlo pure No perché a volte eh, Qualcuno mi rompe le pappole Cioè per dire no Nel senso mi rompe davvero le pappole Ciao signora Comunque ricordatevi che io sono aperto di mente Cioè io Noi qua siamo aperti di mente Tutti quanti Noi siamo quelli aperti di mente Ricordatevi Anche voi che ci seguite Siete aperti di mente come noi Ti ho fornito tutti i materiali necessari Per creare un'ascia di legno Raccogli per me le noci di cocco Ma scusa Ho capito cosa sono io La tua sguattera Dopo sì che ti mostro Va bene, raccolgo le noci, sì, però adesso non è che vo non voglio fare l'antipatico. Però lei signora, cioè non sono il suo servetto, mi scusi tanto, eh. Allora devo prendere il cocco crudo. e eh, Dove lo prendo il cocco crudo? Cioè lo cerco nel... magari c'è da qualche parte in giro? <ride> scusi, dove devo cercare il cocco crudo? Io non lo trovo. Beh, in effetti devo cercarlo, non è che, capito, cioè nel senso devo... Eh. Il libro dell'artigiano, vediamo un attimo cosa dice il libro dell'artigiano A me fa ridere già come si chiama il libro dell'artigiano Allora, cocco crudo, poi il coltello di pietra base ma questo qua è pazzo il coltello Cioè allora il libro è più pazzo di, de della, della signora che mi manda a prendere il cocco crudo Cioè cosa è che le serve? Ah giusto per bere il cocco si serve per bere Ma voi vedete cosa mi sono appena creato Lascia guardatela qui la Lasciona <ride> Posso usare la lasciona Per scandagliare tutto il legno Che ci può essere qua su quest'isola magica In teoria così dovrebbe anche cadere il cocco Se ne troviamo un po' Quindi se io sto qua un po' Io non so quando devo stare Adesso devo stare tipo mezz'ora a prendere un legno Ok Fatto, ho preso del legno sicuramente Ma non so se ho preso, ho preso il cocco Ho preso il cocco crudo Buonissimo, adesso glielo porto alla signora Vediamo un attimo cosa mi dice, adesso magari me lo tira in testa Vi immaginate? Ma come si permette? Non si, allora, se si permette Di fare una cosa del genere, io chiamo la polizia Dell'acqua, non si deve permettere Di tirarmi il cocco in testa, sa Ma veramente, la polizia acquatica Ce l'ha, si pensa boh, Non so cosa ho detto, però avete capito Stai per morire di sete? No Puoi bere acqua di cocco. Ok, va bene, bevo acqua di cocco, come faccio? Praticamente devo far così, devo far così e poi dopo devo devo far così, giusto? E poi dopo bevo l'acqua di cocco. Ok, faccio un po' così, po quanto e poi dopo sto bevendo ha tantissima sete poverino adesso bevi ancora bevi ancora signore lei ce la può fare riprendo le piante perché le avevo purtroppo buttate siccome ho detto oddio questo qua adesso mi muore e non ho buono non ho buono invece adesso guardate un po' è notte e ho paura anche di quello che potrà succedere la notte perché in teoria le notti nei giochi survival sono le peggiori Mestiere, le noci di cocco commestibili perfetto quindi io posso anche mangiare le noci di cocco tipo se io faccio così Posso fare una noce di cocco commestibile e quindi posso mangiarla. E praticamente premendo i Ike l'inventario e prendendo questo in mano, chiaramente, al posto di questo, perfetto. Posso mangiare pure, perfetto, e vuoi sopravvivere, devi sapere come usare la spada. Ma certo, adesso la crafto immediatamente, la spada, dove sta la spada? No vabbè raga, io ho appena capito, cioè praticamente mi sono craftato il coltello perché pensavo fosse la spada. Invece non dovevo trovarla, dovevo andare tipo qua dove c'era la mano. In realtà sono andato tipo in giro su tutta l'isola per trovare una cavolo di spada... Quando non avevo capito che era qua davanti ai miei occhi Ma va bene, ok Intanto però ho preso la spada di legno Che posso mettermela qua, perfetto E adesso posso impugnarla E quindi posso attaccare la natura donna Ma poi perché? Cioè le, le traduzioni come le hanno fatte? Mi cioè veramente non sono normali queste traduzioni Adesso, adesso l'attacco come... Mamma mia Venga qui! E non posso attaccare... Ma perché non posso? No, non posso... Od mi dissocio prima di tutto Allora... Ehm... Allora messa a fuoco Poi dopo attacco oh. Uh, ok sei super incavolata eh, Mi scusi eh Mi scusi tanto Allora non Oh mio dio <ride> Mi sta facendo molto male Sì, però allora io sto già perdendo la pazienza eh. Mi scusi tanto Ah shift per schivare Ho capito Io sto usando shift per schivare Oh finalmente Lei ha proprio rotto le scatole Allora scappi prima che la faccia No no no adesso ormai Adesso ormai è troppo tardi eh Sto scherzando dai, e eh, adesso possiamo parlare. Praticamente mi dice: Ora è il momento di pescare. Perché sta facendo questa cosa? Mi scusi. <ride> Ok devo trovare però una canna da pesca E poi uccidere un pesce Allora eh, mi sta dando un attimo fastidio Che io devo tipo fare ste robe come se fosse tipo Una sorta di schiavetto Però probabilmente questo è una sorta di tutorial no Sapete cos'è il tutorial c'è cioè, tipo Quella roba che, che ti, il gioco ti insegna Come giocare a, a, a questo videogioco appunto e, e ti insegnano giustamente Perché magari è nuovo non, non ci sai giocare E quindi giustamente devono insegnare Però mi sembra proprio una rottura di pappole Adesso uh, Poi devo, dopo devo anche prendere il pesce cotto Wow ho preso un pesce Wow Che figata Allora se posso dire Il sistema di pesca di questo gioco È 20.000 volte meglio di tutti gli altri giochi Che io abbia mai visto Mi piace molto la pesca qua Cioè nel senso È particolare Non è rompipalle È... è... Mi piace, devo dire, mi piace ma A me piace personalmente Non è male, è bella, cioè ci sta È diversa dal solito e ci sta allora adesso devo eh, costruire un fuoco di bivacco Cioè nel senso tipo un fuoco per stare tranquilli Tipo qua fuori Mestiere bastone di fuoco Ma che caspita Ok, allora costruiamo prima di tutto il fuoco di bivacco Dove sta? Acqua, cibo, uh, fuoco di bivacco Eccolo qua, posso craftarmelo direttamente Perfetto e lo metto ovviamente tipo qua va bene ok perfetto giustamente devo inserire tutte le cose poi costruisci come non ho tutti gli articoli cosa mi serve ancora mi servono altre pietre perfetto va bene allora vado a cercare altre pietre guardate come sta maneggiando i fili d'erba il signore è esperto nel fare queste cose praticamente posso premi e da fuoco ma che cazzo per farciò devi tenere il bastone di fuoco in mano e ma dove lo trovo io il bastone di fuoco Devo craftarmene un altro M Ho capito lo devo craftare il bastone di fuoco Forza craftiamoci il bastone di fuoco D'accordo perfetto Ora una volta che hai craftato il bastone di fuoco Io spero vivamente Si possa poi alla fine accendere Sto cavolo di fuoco Adesso vedete lui deve ancora mettersi a maneggiare Un altro po' vedete un po' così Tipo tutto quanto Ok ok abbiamo il fuoco Che figata È Bellissimo Adesso pesco nel fuoco. adesso Mi scusi, voglio pescare nel fuoco. Si faccia da parte. Ok, però posso anche... Ok, adesso posso bivaccare, giusto? Cosa devo fare? Ah, giusto, devo prendere il pesce e cuocerlo. Allora, non mi rompa le scatole, lei signora, perché cioè veramente non ho proprio uh, voglia di parlare con nessuno. Però, devo dire, sono andato nel fuoco. Ma tutto sommato comunque è una cosa buona non andare nel fuoco Cioè dico mi dissocio prima di tutto Poi dico nel gioco è una cosa buona E poi se, in secondo luogo stavo scherzando ovviamente Adesso però posso prendere il pesce e... Posso cucinare il pesce giusto? Mi sa che sta... Ha cucinato il pesce raga Ha cucinato il pesce Cioè il signore qua non è normale ha cucinato il pesce ma... Signore complimenti ma lei è veramente brava Adesso se lo mangia tutto intero che schifo no? Allora mi dissocio non si fa perché... Però um, bene... E ha sete, giustamente Ma signore, non si preoccupi Perché tanto io qua Ho tutta tanta di quell'acqua Che lei non si può nemmeno immaginare Tenga qua Beva tranquillamente E utilizzi le sue conoscenze mistiche Per poter apprendere Come fare a bere l'acqua Perché giustamente il signore Magari è arrivato su quest'isola e Si è dimenticato tutto Oppure come si beve l'acqua Ma è normale Può capitare a volte nella vita Dimenticarsi anche come si beve l'acqua, no? <ride> Insomma, cioè, è anche a me capita spesso Tipo io a volte prendo il bicchiere e non mi ricordo più come si beve l'acqua eh, Capita, capita E eh, no, Ragazzo nel senso veramente scioccante. Comunque niente a me questo gioco piace S Scrivetemi se volete che cont lo continuiamo nei commenti Lo continuo tranquillamente Mi piace molto e Ricordate di lasciare like e di iscrivervi al canale Perché così farete contento anche il signor Barbalunga E non solo la barba comunque Commentate con pescione nei commenti